Allora, sicuramente usciranno 4 di questi 5 esercizi. Allora, il primo è di teoria e ti chiederà appunto variabili quantitative e qualitative, moda, mediana e media e gli altri indici di posizione, varianza e devianza di altri indici, eh, poi sicuramente frequenze assolute, relative, percentuali e quelle cumulate. Quindi chiederà di fare una tabella con frequenze assolute, relative, percentuali o solo alcune di queste. E ti chiederà magari e se cioè ti chiederà qualche domanda su quelle frequenze poi eh, ci sono gli esercizi te, eh, pratici veri che sono quattro possibili però ne usciranno probabilmente solo tre di questi quattro e il primo è, è sull'indice di concentrazione quindi bisogna calcolare l'indice di Gini R e poi la curva di Lorenz il secondo cioè il terzo esercizio è la correlazione poi Dopo questo ci stanno solo esercizi sulle correlazioni, che quando è tra due variabili qualitative si fa il chi quadro, fi quadro e v di gramma. Quando è una variabile qualitativa e una quantitativa si fa l'eta quadro, si calcola l'eta quadro. E quando um, ci sono variabili, due variabili quantitative, uh, si calcola RO e, e sicuramente ti chiederà di calcolare l'indice di determinazione lineare.